non so se qualcuno mi ha mai caricato Io non ho voluto cercarmi proprio per Insomma essere sincero Quando vedremo la, la reaction E vediamo, allora Seleziona il tema della prossima partita Tra personaggio e animali Direi personaggio Sì E iniziamo Allora, il tuo personaggio è femmina eh, No, decisamente No Il tuo personaggio viene dall'Italia Eh sì, sì Il mio personaggio viene decisamente dall'Italia il tuo personaggio è diventato famoso grazie a YouTube? Sì, diciamo che queste sono le prime domande che vengono fatte, insomma, per andare a chiudere i primi cerchi più grandi in cui andare a cercare. a che fare col mondo dei videogiochi? Sì, ho a che fare col mondo dei videogiochi. Il tuo personaggio è famoso grazie a Minecraft? In realtà no, il mio personaggio non è famoso grazie a Minecraft, non l'ho mai portato, forse in futuro avremo questa occasione. Il tuo personaggio è stato rimosso dal gioco? No, non sono un personaggio di un gioco, è spesso ospite di Mentana, No, non mi sembra, il tuo personaggio è un fantasma, esisto ancora per, per, per mia sfortuna, quindi no Ha raggiunto più di un milione di iscritti, sfortunatamente no, Di direi 700k ragazzi, vi ringrazio ancora tutti, ma no, sfortunatamente no, in futuro si spera, quindi no A che fare con Ne Taglia, qui già la decima domanda, Kinator, comincia a colpirci sì, ho a che fare, ho a che fare con Fortnite. Va bene, Akinator. Il tuo personaggio ha i capelli colorati? No, non ho capelli colorati, si riferisce ad altri youtuber, credo, ma no, personalmente no. Il tuo personaggio ha la barba lunga? Direi, in realtà, di, di no, non ho una barba eccessivamente lunga. Il tuo, eh, il tuo personaggio ha pubblicato un video con la propria ragazza? No, non faccio cose di questo tipo, ha giocato nelle giovanili dell'Atalanta. Diciamo che non gioco a calcio, quindi non mi pare di recente. Il tuo personaggio fa streaming su sul sito Viola? Sì, ragazzi, faccio streaming sul sito Viola. Ne approfitto anche per ricordarvelo. Infatti, ogni sera tra le 8 e le 9. Ogni sera, ragazzi, siamo in live per giocare assieme a Fortnite. Zone War, game normali, ma anche altri giochi tipo Cod e Bloodborne. Quindi, sì, la risposta è sì. Mi raccomando, andate nella sezione live streaming per iniziare a seguirmi. Ci becchiamo stasera. Il tuo personaggio fa video animati? No, non faccio animazioni. Video di animazione. Il tuo personaggio è tra i 20 e i 30 anni? No, ragazzi, ho 18 anni, quindi. No, non ho. Il tuo personaggio ti conosce? Allora ragazzi io qui dovrei dire sì perché conosco me stesso però diciamo no perché è come se una persona qualunque mi stesse cercando quindi no Il tuo personaggio è un capitano? No, uh, so a chi fa riferimento ma no Il tuo personaggio porta gli occhiali? Allora io ora non li sto indossando però in generale sì porto gli occhiali quando mi vedete senza è perché porto lenti a contatto quindi porta gli occhiali dobbiamo dire effettivamente di sì Il tuo personaggio vive in Sicilia? No, non vivo in Sicilia Il tuo personaggio ha meno di 25 anni? È corretto e Il tuo personaggio la Anna Non conosco nessuna Anna Il tuo personaggio ha più di 17 anni? Sì, con più di da poco, 18 però Da poco, ormai da mesi da... Ch Chi è? Non so chi sia RDT, bella bro Ma comunque no, detto. Cavolo, continuiamo Il tuo personaggio gira video su FIFA uh, No, non ho mai portato FIFA non, uh, non è il mio tipo di gioco Il tuo personaggio ha a che fare con TikTok Sì, uh, ragazzi, siamo anche su TikTok Lo ricordo a tutti, potete trovare il mio link Per andare su TikTok in descrizione Nella sezione appunto social Mi potete trovare lì, quindi sì Il tuo personaggio è basso Non sono altissimo, ragazzi, sono nella media 1,75, m. direi di, di no, dai, mettiamo no Il tuo personaggio ha debutato nel 2013 uh, No, io mi pare col canale YouTube da, da 5 anni quindi no Non del 2013 sicuramente Il tuo personaggio pratica il karatechismo Ma che, che No non pratico il karatechismo Il tuo personaggio fa giochi horror Una volta è capitato ma in generale No direi di no Il tuo personaggio è quasi pelato eh, eh, Probabilmente no Il tuo personaggio è pelato no, no. No, no, no Il tuo personaggio è soprannominato King? No, credo faccia riferimento a Ciccio Gamer in questo caso Quindi no, non faccio riferimento Non stiamo parlando di lui Il tuo personaggio abita con qualcuno? Sì, io abito con la mia famiglia quindi sì Il tuo personaggio fa video con la sua ragazza? Te l'ho già detto prima, no Il tuo personaggio si è mai tinto i capelli? No ragazzi, io non ho mai tinto i miei capelli È Sempre colore originale, altrimenti si rovinano Disse quello che si è fatto la permanente ieri oh, Il tuo personaggio ha a che fare con le Armin? Non... Proprio! Il tuo personaggio gioca a Minecraft Ma te l'ho detto prima che non gioco a Minecraft cioè, Senti a chi non mi fa sezzare a chi ne tu, tu, tu me ne sappia Io in giro a Ma guarda, guarda, questa faccia da saccente infame Il tuo personaggio fa parte di Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator No frate ma no, no, non mi pare Il tuo personaggio ha una passione per gli scherzi No, il tuo personaggio ha a che fare con il colore rosso e nero Nero sì perché mi vesto sempre di nero ma rosso non, non mi pare Il tuo personaggio compare ricco e morti Ma, ma co... Il tuo personaggio ha a che fare con le bombe? Ma per cosa mi ha preso? No, certo che non ho a che fare con le bombe di crema. Il tuo personaggio va a scuola? Sì, vado ancora a scuola, quinto anno di liceo scientifico. Sì. Il tuo personaggio fa parte di Fortnite? No, non faccio parte di Fortnite. Il tuo personaggio ha un canale YouTube di videogiochi? Sì, te l'ho detto alla terza domanda, Kinator. Il tuo personaggio fa parte di Legoland Park? Perché dovrei far parte del Linkin Park? Siamo alla 49esima domanda. Kineator, no. Il tuo personaggio è maggiorenne? Sì, sono maggiorenne. Te l'ho detto 8 volte. Narcos... Ma chi è? No, no, non sono Narcos 178. Il tuo personaggio è diventato famoso grazie agli sport acquatici. No, no, non sono Federica Pellegrini. Il tuo personaggio ha vissuto in Abruzzo? No, no. Il... Di Roma? No, non sono di Roma. Il tuo personaggio è originario della campagna? Sì. Sì, sì, sono della campagna Sì Il tuo personaggio è un fratello famoso Attenzione, attenzione alla 56esima domanda Arop, 10 minuti Aguinator sembra aver vagamente compreso di chi stiamo parlando Sì Il tuo personaggio è un ladro Ma perché? Ma questo è razzismo Ma ha detto che sono della campagna E mi ha chiesto se sono ladro No, non sono ladro Ha fame! È stato per un periodo a Napoli sì, sì, diciamo così Il tuo personaggio costruisce su Fortnite Ma chi è che non costruisce su Fortnite? Posso capirlo Oh mio Dio, mi ha trovato incredibile Non so chi mi abbia aggiunto Comunque, grazie mille me